Prima ero, un, come dire, una eh, depressa dentale, sempre nascosta, sempre girata da un'altra parte. Non riuscivo a guardare la gente in faccia di brutto. Non sei più te stesso, ti senti veramente messo in una... veramente depresso. Non è possibile vivere senza denti. Pensavo di soffrire, invece, assolutamente zero. Non ho sentito nessun dolore, né durante la notte, né al risveglio dell'anestesia. È stata una passeggiata. Non la stessa sera, ma il giorno dopo sì, eh, ho iniziato alla grande. <ride> assolutamente sì, la sicurezza che ti dà, l'energia positiva. Non è un modo di dire cambia la vita, veramente cambia la vita.